Ciao a tutti ragazzi, oggi finalmente vi parlo dei nuovi top di gamma di casa Samsung sto parlando del Galaxy Z Flip 3 migliorato in tanti punti di vista abbiamo schermo finalmente uh, all'esterno da 1.9 pollici e all'interno uh, da 6.7 pollici uh, poi abbiamo il Galaxy Fold 3 che sarebbe il modello superiore uh, a Fold 2 e sicuramente uh, saranno il futuro. Galaxy Z Flip 3 uh, si presenta con un processore Drap Dragon 888 della serie Qualcomm, uh, 8 GB di RAM, memoria interna da 128 uh, GB, ricarica da 15 Watt, molto veloce, con una ricarica inversa a 10 W. Una certificazione anche su Galaxy uh, Z Flip 3 uh, X8, che significa resistente ad acqua ma non alla polvere. Per esempio se lo portate al mare dovete stare molto attenti anche perché non supporta la, la resistenza alla sabbia e alla polvere. Infatti, è una cosa che un po' dà fastidio, abbiamo uh, parte di, dello schermo da 1.9 pollici, invece davanti quando si apre, uh, da 6.7 pollici full HD super AMOLED. Infatti è un telefono che a me piace tanto. Vorrei provarlo assolutamente. Però il prezzo è diciamo, abbastanza ragionevole. 109 euro per il modello male da 128 giga e 8 giga di RAM, se volete. Uh, più memoria perché la memoria non è espandibile parti, uh, si parte dai 1199 euro con 256 giga di ram uh, a me è piaciuto molto migliorato anche dal punto di vista delle piegature sicuramente uh, samsung ci ha lavorato moltissimo su questo punto di vista e dicono molti che è resistente uh, rispetto al modello precedente anche perché sappiamo il modello precedente ha avuto anche dei problemi come so uh, alla luce del sole, caldo, freddo che hanno portato anche dei piccoli problemi allo schermo migliorato su questo punto di vista. Abbiamo un display come ho detto esterno molto bello piccolino anche quando arrivano le notifiche senza aprire il telefono si tiene, come vedete qua, si tiene veramente bene in tasca e ha un refresh della pagina a 120 Hz, che è la grande novità, che sta da 90 Hz è stata portata a 120 Hz. Fotocamere davanti, eh, piccoline, e dietro ne trovate tre da 12 megapixel, con la principale e abbiamo la grande angola, lo zoom, le fotocamere, Samsung non ha migliorato nulla. Batteria che da 3200 mAh. Piccola, eh, per un processore dello Snapdragon 888, sicuramente non durerà molto secondo me. Un materiale migliorato rispetto al passato, il minimo è stato rinforzato, veramente è un'ottima cosa. Galaxy Z Fold 3 lo consiglio anche per gli amanti, per vuole puntare un futuro migliorando tantissimo anche perché quando devo andare a fare un viaggio devo andare da qualche parte uh, da un schermo grande lo diventa molto piccolino specialmente lo z flip 3 che è un prezzo molto ragionevole rispetto al suo fratello ma maggiore che, che ora andremo a scoprire il fold 3 uh, mancanze rispetto al fold 3 ci sono alcune mancanze per esempio doppio audio stereo Uh, batteria sicuramente più grande e anche 5G. Ora parliamo di Galaxy Fold 3 che si presenta con un processore StrapDragon 888 della Qualcomm, uh, 12 giga di ram, memoria interna da 256 giga o da 512 giga di memoria interna. Poi abbiamo una batteria da 4.400 mAh che dovrebbe arrivare a fine giornata e ha due display, uno da 6.7 pollici e uno più piccolino quando si piega eh, e diventa più piccolo. Da eh, 6.2 pollici più piccolo, più ristretto rispetto al modello precedente. La certificazione è anche come Galaxy Z Flip X8 resistente all'acqua alla ma non alla polvere eh, e alla sabbia. Poi abbiamo prezzi di partenza. 1849 euro da 256 giga e 12 giga di ram e 1949 per il modello da 512 giga fotocamera all'interno dello schermo sicuramente samsung sta lavorando molto bene su questo punto di vista secondo me ottima Cosa? Uh, sicuramente Galaxy Fold 3 è un, un ottimo telefono. Abbiamo tre fotocamere come Galaxy uh, Flip 3 uh, dietro, però sempre da 12 megapixel, migliorato dal punto di vista uh, dei design, ma dal punto di vista della fotocamera zero. La novità di Galaxy Fold 3, per poco non mi scordavo, la S Pen. È stata introdotta anche per 3 e mi ricordo, Vi ricordo, nelle confezioni uh, non è uscirà il caricatore incluso, dipende se lo prendete o Amazon. alcune volte i venditori, vendono anche i telefoni con un caricatore all'interno della custodia. Infatti è un'ottima cosa. L'S-Pen, di utilizzarla anche per le note, per fare dei disegni, uh, per utilizzarla anche con la possibilità di multischermo, la possibilità di avere tre schermate nello schermo un'ottima cosa ragazzi in conclusione con lo z flip per il prezzo perché è più piccolino perché quando si apre diventa uno schema molto grande uh, di utilizzarlo anche in giro uh, sapete che figata avere uno z flip su una taschina o averlo in tasca sicuramente ottimo e utile uh, per quanto riguarda invece i fold 3 ottimo Uh, migliorato in tutti i punti di vista, anche nelle ap ap aperture l'unica cosa che mi riammarica è la mancanza della resistenza alla polvere e alla sabbia perché io vado al mare, a me serve questa cosa, mannaggia Samsung, mannaggia però comunque è un'ottima soluzione avere un Galaxy Z Flip a disposizione sicuramente non vedo l'ora di provarli, anche lo Z Flip 3, qualche negozio o altro per smalettarlo un pochino e a me piace tantissimo ragazzi, Lo Z Flip 3 per me, sarà il futuro in cui partire quest'anno, anche l'anno prossimo, anche nei prossimi dieci anni. Secondo me i Samsung pieghevoli avranno un grande successo, ma speriamo che uscirà anche per l'Apple questa cosa. Che fra poco il 14 settembre sarà la data ufficiale ore eh, se volete andare a vedere ore 9 la presentazione su watch 7 ehm, l'iPhone 13 di Apple che saranno ottime devo vedere come sarà dal punto di vista del design eh, come sapete l'iPhone del design non è cambiato molto in questi anni allora con questo è tutto vi saluto lasciate like condividete i miei video eh, ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi